Abbiamo preparato la nostra map, adesso andiamo a prenderci cura delle ombreggiature. Quindi torniamo nel menu, nella barra dei menu in alto e torniamo su Layout e a questo punto vediamo cosa succede se noi andiamo a vedere la modalità rendering. La modalità rendering si attiva qua sopra sul terzo, sul quarto pallino, quindi questo è il wireframe, solido, texture e rendering. Ecco, e vediamo che appunto come io volevo ci sono le ombre. Io vorrei un'ombra però un poco più allungata in questo senso. Per avere questo devo, anzi tolgo la camera che non mi interessa, ecco, e lascio la luce, devo agire sulla luce. Quindi io vado a cliccare sulla luce per selezionarla e provo a spostare la luce. Sp vediamo se è così. Sì. Ecco che sposto la luce, vorrei spostarla un po' più in qua, ecco. Anche magari abbassarla un poco, vediamo. Ecco, così mi piace abbastanza, vediamo. L'effetto. Ecco qui a destra nel riquadro di proprietà, abbiamo visto che si è aperto l'icona, la sezione caratterizzata dall'icona della lampadina, e qui io posso scegliere che tipologia di luce voglio, eh, puntiforme come adesso, oppure solare, che è troppo forte, spot che racchiude un'area o area che è quella che io in questo momento preferisco anche se voglio diminuirla un poco l'intensità qui dove c'è scritto power questa è l'intensità posso fare invece che 1000 watt proviamo a fare 500 ecco un poco, un poco meno forte posso anche allontanarla un poco per... Ma non va bene così. Allora, questa è la luce che io ho e diciamo che mi va bene così. È bello perché si vede un po' di luce anche sul cubo, no? Allora, io voglio fare un baking che abbia questa luce. Ora, ecco, de ho deselezionato tutto. Ora, eh, quello che mi interessa fare è aggiungere le ombreggiature all'effetto finale. Per fare questo vado, torno sul menu in alto e scelgo shading. Shading vuol dire proprio ombreggiare. Questa è la finestra diciamo così l'interfaccia dello shading e a questo punto io voglio fare lo shading dei tre materiali che io ho quindi devo innanzitutto um, Qui dove siamo? Qui siamo in ferro battuto. Questi sono i nodi. L'ho ingrandito adesso, disposto un po' agendo sulla. tenendo premuto Shift e agendo, spostando il mouse, tenendo premuta la rotellina. Ecco, sto premendo la rotellina e Shift in contemporanea. Questo è e Questi sono i nodi del materiale ferro battuto. Ora eh, voglio aggiungere l'ombreggiatura del ferro battuto. Per fare questo, faccio un po' di spazio, aggiungo un nodo. Cliccando su Add, Input e poi salendo fino a trovare Ambient Occlusion. Ecco, cliccando ho attaccato il nuovo nodo Ambient Occlusion al, alla mia bacheca. E prendo questo pallino giallo e vado a collegarlo al giallo della scritta Subsurface Color. Ok? E questo aggiunge l'effetto dell'ombreggiatura al materiale ferro. Adesso voglio fare la stessa cosa anche agli altri materiali. Quindi apro proprietà materiali e clicco su Cubo. È comparsa... Sono comparsi i nodi relativi al cubo. Questo è il nodo dell'immagine del cubo che io ho applicato, la texture che ho applicato al cubo. Qui vado a fare la stessa cosa. Quindi add input ambient occlusion, sposto il cursore fino a qua, clicco il sinistra mouse per attaccare il nodo alla bacheca di nuovo agisco sul pallino giallo e lo attacco a quest'altro pallino giallo mi sposto sul piano e faccio esattamente la stessa cosa input, ambient occlusion qua pallino giallo e pallino giallo adesso ci siamo l'ambito occlusion è sistemata e le ombre sono sistemate adesso possiamo passare alla successiva fase che è quella finale del baking vero e proprio però prima di tutto chiudo questa fase